molte persone sono convinte che l'intelligenza sia la causa di tutti i problemi o la soluzione di tutti i problemi cioè capita di sentire che a volte le persone sono convinte che eh, essere intelligenti in qualche modo apra le porte e la possibilità di risolvere tutte le difficoltà della vita che per le persone intelligenti poi non ci siano ostacoli tutto sia affrontabile e le questioni pratiche quindi siano eh, semplici per loro e le questioni emotive non possono essere un problema per una persona intelligente. Esiste a volte questa convinzione che poi nell'applicazione opposta diventa il fatto che quindi non avere abbastanza intelligenza diventa il più grave dei miei problemi, non sono abbastanza intelligente per avere successo, le mie difficoltà sono date dal fatto che non sono intelligente, eh, soffro emotivamente perché non sono abbastanza intelligente per essere più felice. A volte c'è questa convinzione come capita che alcune persone invece abbiano la credenza invece diametralmente opposta cioè abbiano la convinzione che l'intelligenza sia la causa dei problemi della sofferenza che certe persone si facciano problemi perché sono troppo intelligenti e quindi è la loro intelligenza a farli star male, eh, c'è a volte l'idea che eh, chi soffre in un certo modo alla fine soffre perché è intelligente, beati quelli che non sono abbastanza intelligenti, che non si rendono conto di certe questioni e quindi non ne soffrono, cioè c'è un po' questa alt altalenanza in cui eh, quasi fossero due scuole di pensiero in cui a volte l'intelligenza fa un po' da... Eh... Demarcazione tra pensarla in un modo o pensare in un altro la soluzione a tutti i problemi che se ce l'ho bene se non ce l'ho è un problema o la causa di tutti i problemi che se ce l'ho sto male e se me magari non ce l'avessi ma purtroppo sono condannato ad avercela e in tutto questo si fa un po di confusione quindi nel sopravvalutare l'intelligenza cioè l'intelligenza a volte è un concetto un po sopravvalutato anche perché parliamo di un concetto che in realtà non sappiamo neanche ben definire non esiste nel mondo scientifico non esiste una definizione universale di intelligenza Ne esistono varie ma nel corso degli anni in realtà le stiamo cambiando ogni tot a, a poco a poco quando quella precedente diventa meno credibile passiamo a una successiva che poi è sempre credibile fino a un certo punto anche i test di intelligenza adesso recentemente sono stati proprio da pochi anni rivoluzionati proprio perché il paradigma precedente sul come funzionava l'intelligenza Continuava ormai a non rendere molto l'idea. Cioè, quando si parla di intelligenza, a volte si parla proprio di questa eh, abilità, di questa eh, capacità eh, che sovrastante ci permette di eh, ragionare sulle questioni, di interpretare gli eventi, di riuscire a fare delle pianificazioni, delle, una comprensione di quello che non sappiamo, una curiosità anche verso quello che non sappiamo, sembra quasi che... Tutti questi elementi, se ci sono, in qualche modo costruiscono un'idea generale di intelligenza che però non sappiamo bene che cosa sia. Anche perché tutte queste cose, il fatto di saper pianificare, saper ragionare, eccetera, sì, ok, possono essere degli elementi per definire l'intelligenza, ma spesso con i tiri sono delle conseguenze. Cioè sono intelligente e allora mi organizzo, pianifico, ragiono in un certo modo. È molto confusa, è molto labile la linea di demarcazione tra cos'è l'intelligenza e quali sono le conseguenze dell'intelligenza che la definiscono diventa un concetto un po' ricorsivo, tautologico in cui dico una cosa e la spiego con la sua stessa definizione non se ne va da nessuna parte infatti poi quando si va a ragionare su queste cose io preferisco un, al concetto di intelligenza preferisco il concetto di cognizione che è un concetto un po' più elementare e riguarda il modo in cui eh, esiste un'elaborazione un che fa sì che eh, due concetti, due eh, input, vengano associati dandogli un significato. L'idea che eh, un suono allora corrisponda per esempio a chi lo ha emesso, quello è un input che in qualche modo vado ad associare e diventa una cognizione e tanto più velocemente faccio questo procedimento tanto più velocemente, è tanto più è, è, è, la, è rapida, e elaborata la mia abilità cognitiva e possiamo dire che quindi tanto più veloce sono, tanto più posso eh, probabilmente essere intelligente, poi se quelle informazioni che elaboro rapidamente le, risolverò, le userò per risolvere dei problemi o le userò soltanto per guardare delle cose inutili, quello è un altro discorso però anche lì non abbiamo mai una definizione di intelligenza, abbiamo soltanto una probabilità, una speranza che chi è più rapido nel ragionare, chi è più rapido nel, nel, nel, nella cognizione allora probabilmente sarà più intelligente però anche lì non spiega molto bene il concetto infatti una similitudine che può essere utile tenere a mente è quella per esempio, del computer cioè il computer può essere, eh, possiamo prendere un computer vecchio, lento e un computer nuovo, molto più, con l'ultimo processore, molto più veloce e facendo le differenze tra questi due possiamo vedere che tendenzialmente quello più nuovo è migliore. Ma non è scontato perché se io per esempio ho bisogno di un programma, la calcolatrice, che c'è soltanto nel modello vecchio, poi a quel punto il modello nuovo si sì è più veloce, ma non risolverà il problema che io, che io invece voglio risolvere, cioè non risolverà, non avrà quel programma installato che mi serve, quindi non risolverà quella che è la mia necessità e quindi è una sfida di campo nella realtà potrebbe dimostrarsi più intelligente quello più lento che non quello più veloce cioè è una questione complicata effettivamente questo del cos'è l'intelligenza cosa non è come funziona diciamo che velocità è simile a intelligenza però non è esattamente la stessa cosa e a maggior ragione proprio per questo eh, quando si parla poi di emozioni per esempio che è il mio campo essendo psicologo eh, si parla poi di un concetto ancora diverso cioè dell'intelligenza emotiva quello dell'intelligenza emotiva è un concetto ancora più recente ed è eh, un'idea di abilità che anche qui è fatta da tutta una serie di piccole competenze piccoli strumenti ma che in generale è una l'intelligenza emotiva è una modalità efficiente di riconoscere ragionare gestire le emozioni proprie altrui è una capacità proprio di sporcarsi le mani con le emozioni e di saperle per quanto possibile direzionare in maniera volontaria magari nel motivarsi a fare le cose o nel sopportare nel tollerare quello che non funziona nel gestirsi in quelli che sono sia gli aspetti piacevoli che gli aspetti dolorosi dell'emotività e è molto utile considerare che l'intelligenza emotiva poi non è proporzionale all'intelligenza in generale cioè essere intelligenti potrebbe aiutare aiutare ad avere una maggiore intelligenza emotiva però nella pratica poi vediamo che eh, in realtà non è sempre così alcune volte le persone più intelligenti hanno una, una intelligenza emotiva molto scarsa e questo perché fondamentalmente poi l'intelligenza emotiva si può imparare o in psicoterapia che è quello che si fa appunto quando si ha una difficoltà emotiva si va in psicoterapia si impara si apprende all'interno di un contesto protetto una, delle capacità che poi aumentano la propria intelligenza emotiva e quindi si, si va a cercare di affrontare e risolvere le proprie difficoltà in una maniera più soddisfacente, difficoltà emotive in una maniera più soddisfacente. Ma la maggior parte delle persone quindi non è che ha bisogno di andare in psicoterapia per poi migliorare la propria intelligenza emotiva. Diciamo che l'intelligenza emotiva può essere anche allenata e sviluppata nella vita quotidiana, nel, nell'università della vita. Con quello che però poi è il problema è che poi le lezioni che ci impartisce la vita sono complicate e a volte sono difficili da interpretare e quindi può capitare che magari una persona magari intelligente, molto intelligente, riesca a essere estremamente efficace nell'affrontare le sfide che gli pone la vita e possa finire magari per quindi comprensibilmente dare significato e senso e priorità a quelle che sono le determinanti di quello che ha davanti finendo magari per dare, mettere in secondo piano un elemento che per lui dato i successi che probabilmente otteneva in secondo piano degli elementi che per lui invece erano secondari cioè l'emotività e quindi magari possiamo trovare persone estremamente di successo particolarmente brillanti e intelligenti che poi magari con l'emotività non si sono mai trovate molto ad avere a che fare e finiscono poi per trovarsi in una situazione in cui eh, il successo magari professionale non corrisponde al successo nella vita privata Persone estremamente ingenue o con difficoltà a ragionare su alcuni elementi che magari per persone invece molto meno brillanti, molto se mi passate il termine, un po' più stupide, riescono invece a cogliere in maniera molto più lineare e molto più efficace. Come allo stesso tempo può capitare che comprensibilmente una persona meno rapida nel ragionare possa riuscire magari a avere un'intelligenza emotiva migliore, anche come conseguenza magari del eh, aver fallito di più, essere aver affrontato più difficoltà magari per la propria scarsa intelligenza appunto, e potrebbe essere quindi questo il motivo per aver utilizzato alcune strategie per gestire la propria emotività che magari hanno avuto effetti positivi o negativi a seconda, e potrebbe trovarsi quindi in un contesto in cui le proprie soluzioni sono efficaci, ma fuori da quel contesto potrebbero non esserlo più e quindi si potrebbe trovare a avere difficoltà a generalizzare poi quelle soluzioni trovate nel momento in cui cambia contesto e appunto considerando che poi nessuno è all'apice del, della curva dell'intelligenza o nel versante più basso tendenzialmente queste due alternative le facciamo un po' tutti magari in alcuni contesti consideriamo tutta una serie di, con, di con, di questioni pratiche e tralasciamo quelle emotive e in altri contesti utilizziamo delle strategie che poi non sappiamo applicare altrove se ci pensiamo molte persone magari nella vita privata sembrano in un modo nella vita eh, professionale sono in un altro c'è spesso una mancanza di continuità tra le due cose che non è la naturale conseguenza del fatto che siano due mondi diversi ma a volte è proprio una difficoltà a ragionare con, gli stessi, le, con le stesse modalità in due contesti che si sì, hanno le loro peculiarità ma che fondo in, fondo in fondo poi è sempre la vita è sempre qualcosa di simile e quindi quando succede questo quando c'è proprio un'incoerenza eh, netta tra l'efficacia nel privato e l'efficacia nel pubblico, eh, spesso c'è proprio una difficoltà di intelligenza emotiva di base, il sottostante. Come altrettanto per ribadire il fatto che l'intelligenza sia sopravvalutata, eh, anche lo psicoterapeuta, no? che è il contesto dove si va anche a favorire una maggiore intelligenza emotiva, a lavorare sui propri pensieri. E anche lo psicoterapeuta non è che deve essere un genio cioè non funziona così non è che per fare il mestiere dello psicoterapeuta serve avere il cui da un certo punto in poi perché quella l'idea che lo psicoterapeuta debba essere intelligente è un'idea che è stata favorita tanto da una certa anche rappresentazione cinematografica dello psicoterapeuta come quello che sta lì, ascolta, a un certo punto poi dice quella frase illuminante che non si capisce bene come ci sia arrivato e che stravolge i significati e finalmente illumina d'immenso la persona che parlava di certe cose e non si riusciva a raccapezzare di quale fosse il problema ma quella rappresentazione cinematografica tralasciando che eh, non è realistica eh, ma descrive un qualcosa molto molto fantasioso in realtà lo psicoterapeuta non è il detentore di una verità che porta agli umili mortali che non ci riescono ad arrivare da soli, non è quello. Lo psicoterapeuta è, è un professionista che porta un metodo di lavoro che permette di porre attenzione a determinati elementi in maniera metodica e sistematica e nel, per, permette di imparare a porre attenzione a quegli elementi mettendoli in collegamento in modo tale che si riesca a ragionare sulle emozioni in modo efficace. È un po' come, riprendendo la metafora del computer, è un po' come se andassimo a installare un programma, il programma di gestione delle emozioni. E se parliamo quindi di persone magari meno brillanti, che possono pensare del magari io non ci riesco a fare un ragionamento simile, consideriamo che eh, tutti abbiamo le risorse per poter ragionare sulla nostra emotività in un modo più soddisfacente di quanto non facciamo e il fatto che noi ne abbiamo la possibilità sta proprio a dimostrazione è dimostrato proprio dal fatto che quelle emozioni ci sono a prescindere da tutto quella, quella questione è del, magari del quanto elaborate cioè, devono essere le soluzioni che andiamo a cercare magari per una persona eh, con meno risorse cerchiamo delle soluzioni eh, emotive un po' più semplici, un po' più lineari, mentre magari in altri casi è possibile cercare di fare un lavoro un po' più fino, un po' più eh, elaborato, un po' più elegante su certe questioni, se ce ne sono le risorse, però tutti abbiamo la possibilità di imparare, acquisire, aspirare a una maggiore competenza emotiva. Come anche il fatto magari invece allo esatto opposto di essere più intelligente è un qualcosa che può favorire può far sì che una psicoterapia sia un po' più rapida e un po' più eh, snella ma allo stesso tempo a volte il fatto è che eh, il fatto che la persona che viene in psicoterapia sia molto intelligente spesso sottende anche una difficoltà a collaborare cioè le persone intelligenti tendono poi eh, a ragione, a fare molto affidamento sulla propria intelligenza e di conseguenza spesso e volentieri finiscono per avere una certa difficoltà a collaborare con gli altri o a rallentare abbastanza da poter porre attenzione ad alcune cose che tendono a dare un po' troppo per scontate. Sembrano qualcosa che eh, ormai hanno stabilito come ragionamento che portano avanti senza riuscire a rendersi conto di quei ragionamenti che fanno. E in qualche modo, quindi, appunto, lo psicoterapeuta in quei casi non è necessario che sia l'intelligente luminare che con una frase gli risolve tutto, ma piuttosto che sia una persona normale per quanto possibile che riesca a portare una velocità nel ragionare su certe cose che sia adeguata all'importanza di quell'argomento. Se alcuni argomenti sono importanti o fondamentali, Forse serve rallentare su quell'argomento e riuscire a ragionarci con tutta la profondità necessaria, il che significa né troppa né troppa poca. Serve trovare il giusto compromesso e il giusto equilibrio nello stare su certe questioni, considerando quindi che appunto, se non si fa questo e se si continua a dirsi eh, ma perché io sono troppo intelligente o io sono troppo poco intelligente, si continua a commettere sempre lo stesso errore. Quello di sopravvalutare il concetto di intelligenza. L'intelligenza non è la soluzione a tutti i problemi. Molti problemi si affrontano con metodo, molti problemi si affrontano con collaborazione, molti problemi si affrontano imparando da chi li ha già affrontati in precedenza. La questione è quindi di riuscire a trovare lo spazio per definire meglio il proprio problema senza perdersi in credenze e convinzioni che in realtà non sono fondate nell'idea che ce la debba fare da solo o nell'idea che se non ce la faccio è la dimostrazione del quanto non sono abbastanza intelligente serve riuscire a guardare il problema e concentrarsi su quello permettendosi per quanto possibile di smettere di valutarsi e rivalutarsi costantemente mentre lo si fa e riuscendo finalmente a fare una cosa per volta ma farla bene e perché no portarsi a casa il risultato desiderato